Ciao a tutti ragazzi siamo Dynamitix e Marco 007 siamo tornati su Paper Mario di Origami King non serve parlare così veloce nell'ultima puntata siamo andati alla città sniffit e a, a quanto pare anche alla città dei Fungis che non ho ancora capito perché si chiama così è la stessa città io lo so Tutto. ma perché si chiama così ma che ne so vabbè comunque cioè, sia um... iscrivetevi se non siete ancora iscritti e basta e basta perché il sondaggio non serve. ehm um, uh, Che stavo dicendo? Anzi... Ah, sì. Cioè uno sniffit ha detto... Uh, Questa è la città sniffit. Non, uh, non è nient'altro. Cioè secondo me questo è tipo un'invasione di sniffit in una città che si chiama Defungis. Cos'è qui tu? Riesci a leggere quella scritta? Io no. Ma sento che sono importanti Beh, un, esiste un geologo in questo in quest universo. C'entrano un il geologo. C'è un geologo che... Il geologo ehm, è quello che studia le pietre. Ehm, boh. e un archeologo, ecco. Cioè quello che studia i fossili. O un qualcuno che... Uno storico qualcuno. Allora. È uno storico che capisce. là ehm. devi entrare di lato, vedi quel buco. Ah, sì. Comunque mi ricordo, che, mi ricordo che. ho trovato un casino di segreti qui. Quindi. Allora qui c'è un poster che probabilmente si distrugge, okay. Come hai trovato un sacco di segreti qui? Non era in blind let's play. Lo so, nel senso. L'ho trovati. Cioè, andando in giro. Non avevano già un. No, un era a vuoto. Eh? Era vuoto. In che senso? Era il sacco di coriandoli di vuoto. Strano. Ok allora Ah Ehm um, comunque Ehm um, Cioè nel senso ho trovato un sacco di blocchi che potremmo schiacciare un, oppure un... Grazie mille, sai, un, considerato quanto strati. poca gente compra dischi ormai Pensavo sarei rimasto qui in eterno Sono sorpreso che il negozio sia ancora in piedi A dire il vero Anche il proprietario è quasi sempre assente Ah, pensavo fossi tu il proprietario <ride> non era Todd e invece si ora perchè lo vedi The light full of si niente non capisco cosa serve comunque il Todd è là sopra sicuramente non si intravede nemmeno mm. Ok, ora che abbiamo i cosi quasi pieni possiamo fare di tutto. Solo che vi ricordo che nell'ultimo episodio ci hanno prosciugato il portafogli. <ride> Ancora queste. Le, le, scale, le scale rotte, i posti alti, i, i, i, i miei peggiori nemici. Caro viaggiatore, benvenuto al grande salcita Sniffit. Ok. Uh incredibile, abbiamo lavorato sodo finora, giusto? Non credi? Ci meritiamo un po' di riposo? E magari anche il servizio in camera? No. Quelli sniffit rosa dovrebbero essere delle femmine. No. Cioè stanno in posa? No. Ok, non so come arrivare sul tetto di quell'edificio e sul. L'acqua. Ehm... Ah ok ci possiamo arrivare qui Ma non ah no L Vabbè, vedi Loser C'è scritto Loser sulla lampada Luigi Loser che Luigi Lavoro in corso. corso Vedi? Anche lavori in corso Luigi Luigi si Entra <ride> lì Ah wow Taglio Vai Torna lì dove stavi prima uh, sì, ma guarda Non, we, we, lì, non ho capito low. come si fa Ah ecco Ok abbiamo trovato il, il posto Un blocco segreto Per segreti. salire qui Anche okay, qui <susurra> Nient'altro? Seriamente? No, devi picchiare la, la, la cartell insegna. Il cartello Uh, no, l'ultima è l'ultima Allora, dove che è... Qui Uno sotto Ora è, è di là in alto. Ah, qui, ok, ho capito <ride> Ah, non so come ringraziarti, sono rimasto incastrato lì tanto a lungo da dover ricorrere alle tecniche pubblicitarie subito i riesco un rapporto personale con i clienti Quindi passa pure a comprare qualcosa quando vuoi E il proprietario? Ah, ok, allora sarà un, uno shop qui Il negozio di dischi uh. Ah, non è il negozio di dischi Ok Allora, che cos'hai? Robe vistose Oddio. E poi quel modellino lì che sì. costa 13.000 <ride> Vabbè, per ora non ci puoi fare niente Quindi esci allora, vistoso, non, non ne comprare, vistoso. ne è abbastanza sono vattato ce li ho già chi se ne non frega sono cioè, di funghi lucenti. non mi comprare non ti serve Sì, non sto comprando niente tanto ho, ho tutto tranne quel coso lì che ci no, serve questa, questa è la prima volta che non, non possiamo no. comprare qualcosa non cantare <ride> va bene non uh... entrare ancora che ci sta un tod che è giù quindi. Ah, è vero, i cosi E come ci arriviamo? Da, da dove sei uscito prima Però no. lo togli Lo tolgo perché sappiamo già dov'è E comunque guarda qui Come faccio? Da qui intendo scendi e poi sale, risali con quelle due bottiglie così. Come? No, non c'è via per ora, almeno C'è più l'uscita Neanche qui perché così tante strade bloccate? Ma lo volete ristrutturare sto posto? Mai detti snippit No Sapete solo fare il talent show o quiz show Si sì, il talent show Delli snippet Lee uh, uuhugu uh, uh. ah, ah, non mm, puoi maledetto pesi troppo caro Picchia le statue picchia le statue Tipo poi sparano con la bocca Un attimo il tod, il tod è il Todd Il Todd è la tavola da surf Si sì. ah. Signore mi, mi dà quel gommone uh, bla bla bla no Devi, devi sì. spegnere la fontana in qualche modo secondo me Eh si sì. No is <ride> Ok sali esci dalla finestra ah non avevo aumentata se fosse una vetrata ok vediamo vedi da qua che si arrivano le strade bloccate come dici tu no invece però monete è molto di il giro. giro vabbè sorto di giro non serve nemmeno tagliare fatto <ride> Uh, Todd ah, uh. Questo almeno è raggiungibile Ok, strappala Aspetta un attimo, cosa dici? Uff, mi sono perso la festa in piscina Ora allora, dovrei rimettermi Infinitamente Potresti rimettermi benissimo dove ero incastrato Ok Perché non ti sei fatto rimettere al diavolo? Torna qui! Ah. Torna qui ti voglio incastrare. Oh, metti. metti KK No, che è KK mo? Eh, quello di Animal Crossing. No, fa schifo. Io, io ho sbloccato soltanto un, un disco di quello. Ah io entro nelle aree vietate senza il permesso. Oddio. Ah, ah, ah. Ok, abbiamo ucciso oh. il ratto. Ah, ok, il ratatondo. Rattata Rattata Rattata Frittata Rompi quella scatola prima rompi quella scatola Rompi quella dalmetissima scatola Ok um... Mano Mano Mano Mano Non ci può arrivare Tipo ma invece che girare la manopola Invece si fai... sì, lui gira prende... la manopola Si sì, prende l'asse se la incolla di nuovo eh, appunto il senso tanto comunque Sì abbiamo rovinato la festa in piscina che una bella festa cosa. in piscina beh ah, ah. strappa qualcosa e ritorna lì e ruba Ah, lì. wow non era una, una stanza vietata è soltanto che è passato di qui il, il, il beh non il mi reoli. pare non mi pare vabbè oh accidenti ma che è successo alla mia onda beh, tanto il surf eh, sulla fontana ormai è fuori mondo me ne torno a casa mi ha inventato il surf Grazie per aver tagliato Da bagno Il surf non è tanto divertente quando sei tu la tavola. Yeah. Beh ora ormai mi, so, eh, mi sono lasciato questa esperienza sulle spalle Sono libero Libero di seguire l'esistenza senza padroni Pensare che ero venuto qui per una conferenza di investigatori indipendenti Un progetto legato a, a investimenti in questa zona Ah, investitori, non investigatori Ah ok Ah ma almeno ne sai è meglio Vai, Fidati Ecco, prendi questo, un piccolo segno della mia gratitudine. Arma? No. Ah, più cuori. Perché? Eh, no. Che, cosa, che arma vuoi? Una, una, le scarpe super mega potenti. Sì, come no. Che si rompono dopo 5 utilizzi. Perché dovrebbero? Comunque sia, deve essere per forza una stanza bloccata da, da loro. Perché lasciano lascia una stanza dove c'è una manopola per chiudere tutta l'acqua. Così ha aperta al pubblico. Boh, potrebbe. Mi sono preso 10 colazioni e buffet consecutive Intanto non mi hanno bloccato Quando l'ho fatto io <ride> e, no, e non hanno neanche risolto il non problema Non ti bloccano da, ne, da andare in nessuna parte puoi salire sui tetti senza che ti Ok riprendi. allora troppe stanze da Da, eh, da gestire Marco, allora, Marco. Beh, Salva qui parlo con lui. Benvenuti benvenuti È sempre un piacere incontrare viaggiatori come voi Sfortunatamente al momento registriamo il tutto esaurito Ho sentito dire Però c'è sempre la possibilità di dormire nel deserto Oh ma noi noi stiamo cercando una stanza Stiamo cercando di qualcuno che sapeva leggere quelle scritte misteriose Non lo so. Per caso qualcuno dei vostri ospiti e lo sa fare? Ah, vi riferiste a, a Professor Todd? Uh. Oh, ok Eh, questo c'era nel trailer Allora siete suoi colleghi Sfortunatamente al momento non è qui Non siamo sui colleghi Ma visto che lo conoscete non sarà un problema eh, Se vi presto la chiave della sua stanza Buona giornata eh. e <ride> grazie per la visita <ride> Tu immagina Tu immagina due stranieri Entra nel tuo... Ma per la stanza del professione. Ma lui dov'è? Mario, questo tipo crede che lavoriamo con un certo professor Todd. Che fortuna, potremmo avere la possibilità di rubare i suoi soldi <ride> del suo duro lavoro. Insomma, è qualcuno capace di leggere quelle scritte misteriose. Cioè il professor Todd. Salite le scale fino al primo piano e percorrete il corridoio fino in fondo, non potete sbagliarvi. Già vi vedo a discutere ore e ore di quella cosa uh, di cui parla il professore. Com'è che si chiama arcologia o qualcosa del genere? <ride> Vedi archeologo, quello. Iiii, non vedo l'ora di conoscere questo professore. Meglio del geologo. Che si prove Vabbè. Eh, comunque sia, eh, diciamo. Immagina entrano due sconosciuti nel tuo hotel per la prima volta mai visti. Prima d'ora, e dicono: eh, No, non cerchiamo una stanza, cerchiamo qualcuno che sappia leggere delle scritte misteriose. Ah, ma allora conoscete il professor Todd? vi presto la chiave della sua stanza. Probabilmente gli, fa par gli farà pure il piacere. Se sì, lui poi sotto dopo non si farà nessun, nessun problema Non dirà tipo, oh ma voi chi siete? Che cosa ci fate nella mia stanza? Fuori! Oh, chiamo la polizia! Mm -hmm. E poi non chiama la polizia perché dice, ah ma sei tu Mario, va allora, tutto ok Vabbè, è ovvio Quello sì Ma che Mario un giorno dopo la. Gi da un giorno all'altro gli, gli viene qualcosa E decide di smettere di fare le ruole e, e rubare la, la gente inizia, inizia a derubare le banche Tanto fanno, ah. fanno entrare tutti Mario dovunque quindi Mario non si fa problemi a rubare se è qualcosa E non posso nemmeno dire che è stato lui perché cioè è successo tutto l'hanno arrestato una volta per altri motivi E sono stupidi comunque perché nemmeno sembrava lui Non è la sua stanza Ah che strano la chiave ha aperto questa porta Entriamo e vediamo se è la stanza del professore Ma non lo è Ha detto che doveva essere È alla, alla fine del corridoio È alla fine del corridoio non è niente male, vorrei dire di non aiutare il servizio in camera Dopotutto è la mia prima volta in un hotel Non è la tua stanza Cosa vuoi il servizio in camera? E guarda cioè, letto, la letto, elegante, concorteva la Potrei 8. stendermi qui di spiegarmi tutto e dormire Per giorni interi Non è la tua stanza Bene, resta qui Olivia Ah ma suppongo che non abbiamo tempo per rilassarci E soprattutto ehm. non è la tua stanza Ah no Mario, vedi qualcosa? qui in giro che potrebbe aiutare certamente il nostro professore No Il suo puff Rompi quel libro Uh rompiamo il suo libro <ride> Punto di ricerca Giorno XX okay, Un indizio potrebbe, esserci la, potrebbe essere la chiave per svelare i segreti degli antichi Ho Scoperto un antico sì, tesoro Che potrebbe rivelarsi fondamentale per le mie ricerche Ho provvisoriamente tradotto il suo nome come Incenso solare Sembra che fosse usato in certi, ritici arcaici, in certi ritici riti ar arcaici ar -ar In certi riti arcaici In certi riti <ride> arcaici Appunto, ricerca giorno XY. Ho comprato l'incenso solare da uno snippet. No, per un prezzo onesto. I preparativi sono stati ultimati, ora mi dirigo all'altare del sole. Probabilmente quello in cui siamo stati noi. Cosa hai scoperto, Mario? È il suo diario, non riesco a leggere la sua grafia. Perciò mi devi aiutare. Ah, quindi Mario adesso sa pure leggere tutte le grafie. No, il professor Todd è un vandalo. È, è, ed è no. lui quello che scrive le cose lì. No, il professor Todd è semplicemente un dottore. Quindi scrive tutto Sì. sì. Non dice niente a proposito di dove è andato o se ha portato qualcosa con sé. Mario non dice nulla. Wahoo. Lui si dirige già alla destinazione senza dire niente. Tipo lì già pronto viaggiare. Mario, dove link. stiamo andando? Hai scoperto qualcosa? Mario! Mario risponde! E <ride> eh Mario! <ride> Inizia a portarsela. No, è eh Mario. No, Mario continua a camminare con i suoi pugni stretti. Ma cos'è la stanza del professor Todd? No, non lo è. Era quella del professor Todd. Perché quella quella tu hai detto in fondo al corridoio. Quella era in fondo al corridoio? Non è in fondo al corridoio, quella sì, lì c'è il corridoio. Che questo, è era. questo è in fondo in cor e comunque al corridoio. Comunque il primo piano questo. è quello lì. Questo non è neanche il primo mm. piano. Mm. Oh. Mm. oh che meraviglia! Una sveglia personalizzata a colpi di martello sonante Che servizio è impeccabile. 5 stelle. Vado subito a fare la recensione su. Trip advisor Yelp. No, beh vai avanti dai, dobbiamo andare all'altare del sole. No. Mi serve quella piattaforma probabilmente. Eh, Io abbiamo sotto. fatto tutto, andiamo su. Sei entrato anche nelle, nelle porte a sinistra? Sì. Ehi, guarda qua. C'è un disegno enorme che ho qua tra parete. Cioè, scusa, se questi sono disegni antichi vuol dire che questo hotel esiste da un casino di tempo. Certo. oppure era un edificio più sacro e ci hanno costruito dentro un hotel è quasi una specie di fumetto, un fumetto muretto <ride> oh e qui ci sono di nuovo quelle iscrizioni misteriose spero proprio che il, Todd, che il Todd. che stiamo cercando possa aiutarci a leggere oh I don't think so, vabbè aspetta fermati un attimo va ben indietro. bene allora qui possiamo osservare tipo un allineamento di stelle probabilmente. E quando sono tutte allineate, l'occhio sinistro della torre verde. può diventare verde. E lui. E, e inquadrare quello. E poi c'è un delle, cartomagno del fuoco o qualcosa. E poi c'è niente, un Todd fatto tipo stile egiziano che balla, in qualche, per qualche motivo. Ah, c'è. Cioè, il professor Todd ha cioè, tipo quella lì. Ah, scusatemi mi ti ricordo voi. Cosa <ride> ha il professor Todd? Prima mi ero dimenticato dei libri che abbiamo trasferito il nostro amico in una stanza diversa, di categoria... Um, infinitamente migliore ora al piano terra in una delle stanze eh, nelle nostre stanze plebus plebeus vi chiedo scusa per l'equivoco l'avremmo dovuto sapere se fossimo stati um, non che voglia lamentarmi ma questa <ride> cosa non è un buon segno invece sì perché sappiamo già dov'è l'abbiamo già, <ride> già ci sono entra lì forse no non no. si apre nemmeno <ride> oddio la è orribile ok ignorate i rumori sotto in cantina Quindi rimetti un attimo home Oddio <ride> Allora ehm, Era questa la stanza Probabilmente c'è qualcosa di nuovo Oppure direttamente no, al professor Todd Dovevamo è andarci dopo il, il tizio eh vabbè, ci siamo... Ora usciamo da lì. perché Noi semplicemente, semplicemente, semplicemente no, non andiamo direttamente all'obiettivo Noi facciamo Facciamo esplorazione prima E quindi troviamo le cose dopo Prima mm -hmm. Troviamo le cose prima e poi scopriamo che cosa è successo poi scopriamo che il professor Todd è morto è stato investito da un autobus nel mezzo del deserto la nostra, sì. la nostra scarpa mobile l'ha investito ha preso conoscenze ed è andato vabbè eh, non si può arrivare da nessuna parte quindi suppongo di andare avanti l'ho detto, lo so Però ah. 130 però vedi che anche... si poteva salire qua allora <ride> tu mai che mi credi sì, ma non mi hai detto il modo E non è questo il posto in cui, in cui volevo stare Intanto c'è un Todd Ed era Io quello il lì che... Todd <ride> Non ho, ma mai ho mai preso la speranza ah, Ogni sa. tuo passaggio a vuoto qui davanti Mi dicevo, sarà la prossima sarà per la prossima volta Ah, <ride> ogni volta che sei passato qui Dai, dai, dai Ecco, okay. finalmente miau, miau, bonk. Ok, eccoci qua Ma non c'è niente Sss. Questa è l'altare del sole Ed è qui dov è che dovremmo essere Bruciamo quelle Il coso ovest Ecco vedi eh, eh, Sì mica, mica tutto, è qui Tutto ad esplorare sole. Potrebbe essere qualcosa C'è già un'altra torre Un sacco di strappi In Un altro piano Che c'è? Mi eh, devo spogliare qua Perché il forno ma non potete aprire la finestra, scusa? Abbiamo già aperto la finestra e c'era il caldo Eh Marco non possono stare accese due cose so. Vabbè. Per ora aprite poi quando ho finito col forno vi verrò lasciare. Perché dovete lasciare la porta aperta? No! non possiamo lasciare la porta aperta quelle urlano pure ok scusate per il taglio ok allora a sto punto scusa oh, oh, esplora qua e poi vai nella torre Sbagliato. devi accelerare soltanto ok abbiamo ciso il tizio c'è il Todd sul cactus stai pure per cadere nel tu nel buco picchiano forse è per quello che la macchina non va avanti se ti ringrazio, ringrazio questo, il questo, questo deserto casa da vetro ovest, sede di una delle quattro misteriose torre torri di questa regione, ah quindi ce ne sono quattro, non due all right. ok all right, dude, all right. I got it I got it, I'm gonna kill you ok investi qualsiasi cosa che trovi tutti quei cactus là tipo palla un uh, nuovo nemico, no, non più Ucciso. eh? ah era un... ah ok sapete che dentro il teschio di solito si trova sì, che il teschio di, so di si solito si, si trova dentro, dentro il corpo, corpo. Ah, è okay. che lo ho sempre di fuori Ah allora, sono io strano Non sono un fungo L'esoteschio Non sono un fungo, invece sì che No, l'endoteschio le Non sono una lapide Eh? Io sono... Già... No. Non sono uno zombie Lascia stare Stavano sepolte, ecco perché Vabbè c'era un altro cactus massiccio da distruggere. E lì c'è un Todd. Lo puoi anche investire. Quel cactus piccolo, come ah. dove? Un po, di, un po' di logica. Come fate a riconoscermi? Uff, mi sa che la mia imitazione di un cactus lascia molto desiderare. Perfetto, Todd finiti. Uh, adesso riempico lo strappo. Distruggi dopo tutto. Tanto sei pieno di coriandoli, non hai bisogno. La benzina è infinita. Non c'è benzina va tutto a olio di semi di girasole oh mille monete qua olio di semi di girasole si sì. olio di semi di girasole l'olio di semi di girasole non finisce mai olio di semi di girasole basta perfetto e ora uh, entra in sta torre intanto rompi questo cactus chonky wow Oh, un altro di quelli spingoni E salva stavolta Perché? <ride> You'll see Eccolo BAM completati gli strappi Mist stvappi Occhio verde, occhio trasparente Esamina Esamina Ehi, una finestra tutta carina, ottima per sbirciare fuori o metterci qualcosa Qualche gingillo Facciamo qualche tentativo per vedere se succede qualcosa. Ok, non possiamo mettere nulla. Sicuramente troveremo qualcosa dietro a uno di quei di quelle scritte lì. Oh. oh, ma è un nuovo tipo di piastra alla Manforte. Una così non l'avevo mai vista. Chissà cosa serve. <ride> ah, ah, ah. Povero ingenuo. Delightful devilish, Seymour. <ride> Mario. Delightful. <ride> uh. Mappa questa l'abbiamo completata al 100% Guarda quanti deserti stanno Non è giusto eh, Minore, maggiore, est ovest Troppi, sono troppi Il Grande non abbiamo fatto niente Sono troppi Grazie, il Mar Grande è solo la principessa Peach. Vabbè, nella prossima puntata su, eh, a, a quanto pare dovremmo scoprire che cosa ha il professor Todd per noi E cosa abbiamo fatto di sbagliato per permetterci questo ah boh. va bene quindi ci vediamo alla prossima parte ciao ciao ciao